Buondi a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo centrino classico ma al tempo stesso moderno che ho deciso di chiamare centrino rosa dei venti. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato della Lizze Diva che è 100% microfibra e il, grigio, il colore il grigio perla. Vi lascerò in descrizione il link del sito Uncentando con i filati per poter acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Io ho lavorato l'uncentrino numero 3 e per poter realizzare questo centrino che è venuto 41 centimetri per 41 centimetri ho utilizzato un gomitolo solo di questo filato la lavorazione è molto semplice è la lavorazione granny quindi si costruisce si vanno a realizzare le mattonelle e poi si uniscono tra di loro man mano che si realizzano io ho fatto un centrino piccolo quindi mi sono abbassate quattro mattonelle ma voi potete farne molto di più quindi fare il centrino molto più grande una cosa che vi voglio dire è questa questo centrino non è di mia invenzione eh, una ragazza aveva postato il, eh, la, la foto presa da pinterest che lo stava realizzando però eh, messe le piastrelle erano posizionate in maniera diversa e c'era lo schema siccome alcune lo schema non lo sanno leggere mi è stato chiesto di fare un tutorial e così è stato però per chi che pensa che io vada troppo veloce nello spiegare potete iscrivervi al gruppo di facebook la libertà di un e sferruzzare per poter avere la um, um, Ecco, lo schema della piastrella io non ve la metto qui nel, durante il video perché ho paura di, di, del copyright e quindi preferisco non andare a mettere lo schema ma ripeto se vi iscrivete al gruppo della libe, la libertà di uncimentare e sferuzzare potete richiedere lo schema per poterlo realizzare io ho realizzato quattro mattonelle che poi ho unito tra di loro nel video tutorial vi faccio vedere come si realizza una mattonella e come ne sono andate a unire due poi è semplice una volta capita la tecnica per poterle unire è facile andare a mettere sempre più mattonelle e come vi ho detto potete decidere di farla molto più grande più rispetto alla mia o anche posizionare le mattonelle in maniera diversa. Detto ciò, spero che anche questa semplice ma deliziosa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla la mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo di Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e se avete acquistato il mio stesso filato presso la merceria Correti o sul sito Uncinettando con i filati potete taggarci sia su Facebook nella merceria Coleti, sia su Instagram Uncinettando con i filati è e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. per realizzare la nostra piastrella io utilizzerò il filato alize diva nel colore del grigio perla perché è un filato che comunque mi è avanzato dal progetto dei progetti precedenti e quindi ho deciso di farlo di utilizzare questo filato lavorerò con un certo numero 3 e andiamo a iniziare la lavorazione facendo un anello magico all'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 16 maglie basse quindi prendo il filo mi alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare un totale di 16 maglie basse quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 realizzate le nostre 16 maglie basse tiriamo il filo per chiudere l'anello magico e facciamo una maglia bassissima all'interno della prima maglia bassa secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta quindi una due tre una maglia alta nella maglia bassa successiva quindi ho realizzato due maglie alte 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio da capo vado nella maglia bassa successiva realizzo la mia prima maglia alta vado la maglia bassa successiva e realizzo la mia seconda maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo vado nella maglia bassa successiva e realizzo la mia prima maglia alta maglia bassa successiva, seconda maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado alla maglia bassa successiva, realizzo una maglia alta, vado alla maglia bassa successiva, realizzo una maglia bassa alta, 2 catenelle, 1 2, continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Terminato il nostro il secondo giro lo termino facendo una maglia bassissima dove ho fatto le due catenelle entrando nella terza catenella quindi che equivaleva alla mia prima maglia alta. Terzo giro con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e questa volta realizzo 4 catenelle che sono la mia prima maglia alta doppia quindi 1, 2, 3, 4 prendo due volte il filo rientro nell'archetto e vado a fare un'altra maglia alta doppia 5 catenelle 1 2 3 4 5 prendo due volte il filo sull'uncinetto e ricomincio da capo quindi entro nell'archetto successivo di 2 catenelle e realizzo la mia prima maglia alta doppia prendo due volte il filo vado di rientro e di nuovo una maglia alta doppia 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 prendo due volte il filo e ricomincio da capo quindi vado a fare 2 maglie alte doppie all'interno dell'archetto di 2 catenelle e poi le mie 5 maglie le 5 catenelle continuo così quindi per tutto il mio terzo giro sto terminando il mio terzo giro ho fatto le ultime 5 catenelle entro nella quarta catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta doppia e faccio una maglia bassissima quarto giro realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre vado nella maglia alta doppia e successiva e vado a fare un'altra maglia alta ora all'interno dell'archetto di 5 catenelle devo andare a fare 8 maglie alte quindi una 2 3 4 5 6 7 e 8 e ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra la maglia alta doppia una maglia alta sopra la maglia alta doppia successiva e di nuovo 8 maglie alte all'interno dell'archetto di 5 catenelle devo continuare a fare questo per tutto il mio quinto 1 2 3 quarto giro sto terminando il mio ottavo giro ho fatto l'ultima maglia eh, scusatemi il mio quarto giro ho fatto la mia ultima maglia alta entro nella terza catenelle vado a fare una maglia bassissima Quinto giro con una maglia bassissima mi porto dove ho la maglia alta successiva. Mi alzo con una catenella e vado a fare una maglia bassa. Devo fare un totale di 11 maglie basse, una in ogni maglia alta, quindi una l'abbiamo già fatto, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, 6, 7 successiva 8, successiva 9, successiva 10, successiva 11, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo una maglia alta, quindi salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle 1 2 salto una maglia alta entro nella successiva e alizio una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 3 maglie alte e ricomincio da capo quindi entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia bassa seconda terza maglia bassa quarta maglia bassa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 2 catenelle 1 e 2 salto una maglia alta entro a successiva e realizzo una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 3 maglie alte e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quinto giro sto terminando il mio quinto giro ho fatto le 4 catenelle entro dove ho la mia prima maglia bassa e faccio una maglia bassissima sesto giro mi alzo con una catenella rientro dentro la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa devo fare un totale di 11 maglie basse quindi una sopra ogni maglia bassa del giro precedente quindi 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 4 catenelle una due tre quattro prendo il filo entro nell'archetto di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte quindi una rientro due rientro 32 catenelle una due prendo il filo rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte quindi una due 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo vado a fare quindi una maglia bassa sopra ogni maglia bassa per un totale di 11 maglie basse 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 catenelle 1 2 3 e 4 e di nuovo prendo il filo vado dove ho l'archetto i 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 rientro altre tre maglie alte 1 2 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il sesto giro. Vado dove ho la maglia bassa, la prima maglia bassa e faccio una maglia bassissima. E vado a realizzare il settimo giro con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda maglia bassa mi alzo con una catenella rientro e vado a fare una maglia bassa bene devo fare un totale di 7 maglie basse una in ogni maglia bassa quindi una abbiamo già fatta successiva 2 successiva 3 4 5 scusate devo fare 9 maglie basse 6 7 8 9 Perdonatemi sono 9 maglie basse e vado a fare adesso 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 Prendo il filo vado dove ho le maglie alte vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2 e 3 2 maglie basse nell'archetto i due scusa 2 maglie alte nell'archetto i due catenelle quindi una 2 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte una 2 una maglia alta sopra ogni maglia alta una 2 3 5 catenelle una due tre quattro 5 cinque e ricomincio da capo scusate un attimo mi tiro il filo eccomi e ricominciamo quindi salto la prima maglia alta e la maglia bassa Entro nella seconda e realizzo una maglia bassa devo fare un totale di 9 maglie basse una già l'ho fatta successiva 2 3 4 5 6 7 8 9 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 prendo il filo vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta una maglia alta sopra la terza maglia alta 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle quindi una 2 2 catenelle una 2 rientro altre due maglie alte una 2 una maglia alta sopra le successive tre maglie alte una due tre cinque catenelle una due tre 4 e 5 e ricomincio, uh, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando anche il mio settimo giro. Ho fatto le 5 catenelle, entro nella prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno della seconda maglia bassa. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Adesso devo fare un totale di 7 maglie basse. Una già abbiamo fatta, successiva 2, successiva 3, successiva 4. 5 6 7 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 prendo il filo vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi 5 maglie alte quindi una 2 3 4 5 2 maglie alte all'interno dell'archetto i 2 catenelle 1 2 2 catenelle 1 2 rientro altre 2 maglie alte 1 2 una maglia alta sopra una delle 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 e ricomincio da capo quindi salto la prima maglia bassa entro nella successiva e realizzo la mia prima maglia bassa vado a fare sette maglie basse totali quindi una l'abbiamo già fatta 2 3 4 5 6 7 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte 2 3 4 5 2 maglie alte all'interno dell'archetto i due catenelle quindi una due 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte 1 2 una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi 1 2 3 4 5 6 catenelle quindi 1 2 3 4 5 6 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio ottavo giro sto terminando anche l'ottavo giro ho fatto le 6 catenelle entro nella maglia bassa iniziale e faccio una maglia bassissima con una maglia bassissima mi porta all'interno della maglia bassa successiva mi alzo con una catenella rientro e faccio una maglia bassa adesso dobbiamo andare a fare un totale di 5 maglie basse quindi una già abbiamo fatta 2 3 4 5 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2 3 4 5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 4, 5, 6 e 7, 7 catenelle e 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ricomincio da capo. Quindi salto la prima maglia bassa, entro una successiva e faccio la mia prima maglia bassa. 5 maglie basse, una abbiamo già abbiamo fatta, 2 3 4 5 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7. Andiamo, dobbiamo le maglie alte e facciamo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 3 4 5 6 7 Due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 2 2 catenelle, 1 2 rientriamo altre due maglie alte, 1 2 Una maglia alta in ogni maglia alta, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 e si ricomincia da capo dobbiamo fare questo per tutto il nono giro sto terminando anche il nono giro Ho fatto le 7 catenelle entro nella maglia bassa iniziale vado a fare una maglia bassissima con una maglia bassissima mi porto dove ho la maglia bassa successiva mio alzo con una catenella rientro e vado a fare la mia prima maglia bassa adesso devo fare un totale di 3 maglie basse quindi 2 e 3 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 e di nuovo vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, quindi 1, 2. 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte 1 2 e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 e ricomincio da capo saltando la prima maglia bassa e facendo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa per un totale di 3 maglie basse 8 catenelle e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 9 maglie alte 23 4 5 6 7 8 9 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle 2 catenelle rientro altre due maglie alte una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio decimo giro sto terminando anche il decimo giro ho fatto le mie 8 catenelle vado a fare una maglia bassissima per terminarlo undicesimo giro vado a fare una maglia bassissima per ritrovarmi dove ho la seconda delle mie tre maglie basse mi alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare una maglia bassa 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 prendo il filo vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo salto 2 maglie alte entro nella terza e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 2 maglie alte entro nella terza realizzo la maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 2 maglie alte entro nella terza e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta 2 catenelle rientro una seconda maglia alta 2 catenelle rientro terza maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto una maglia alta entro nella successiva e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 2 maglie alte entro nella terza e realizzo una maglia alta non ho sbagliato qui, come vedete, quando sono arrivata alla punta ho saltato una sola maglia alta e quindi, anche adesso che dobbiamo riscendere, saltiamo la prima volta una maglia alta. E invece adesso saltiamo sempre due maglie alte, quindi 2 catenelle, salto 2 maglie alte, entro nella terza, e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza, e realizzo una maglia alta 8 catenelle 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 e ricomincio da capo vado nella seconda delle tre maglie basse e realizzo una maglia bassa 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 2 maglie alte entro nella terza e realizzo una maglia alta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 2 catenelle 1 e 2 entro nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 e ricomincio da capo devo fare quindi questo per tutto il mio undicesimo giro sto terminando anche l'undicesimo giro vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima Bene, adesso possiamo fare il nostro dodicesimo e ultimo giro. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 8 ma uh, oh sì, maglie basse all'interno dell'archetto di 8 catenelle. Quindi, scusatemi, ne no, ho 9 maglie basse. Quindi, una, due, tre, quattro, cinque, 6 sette, otto, nove. Maglia bassa dove ho la maglia alta nell'archetto. Due catenelle. Realizzo una maglia bassa, catenella. Entro alla base. Alla, eh, diciamo tra la maglia tra la catenella e la mm, maglia di base. Forse, se mi avvicino un po' con la telecamera, vedete meglio perché non voglio fare due catenelle si potrebbe fare anche due catenelle e poi entrare nella prima che si è fatta e fare il pippiolino ma io la voglio più stretta quindi faccio solo una catenella entro spero che si riesca a vedere dove c'è l'unione della maglia bassa in alto e vado a fare il mio pippiolino prendendo il filo uscendo da tutti e due i fili sull'uncinetto e poi un'altra maglia bassa, di nuovo, maglia bassa. Dove ho la maglia alta. Vado nell'archetto, maglia bassa. Catenella. Entro tra questi due fili che si vedono che riunte la catenella. Che sembra la catenella. E vado a fare una maglia bassa questo è se volete fare il pippiolino più stretto naturalmente altrimenti fate il solito pippiolino mi piace fare questo stretto perché sto lavorando comunque un, un filo abbastanza grosso rispetto al solito non tantissimo però quindi rientro dopo e faccio una maglia bassa maglia bassa nella maglia alta maglia bassa dove ho l'archetto i due catenelle e vado a fare il mio pippiolino maglia bassa di nuovo maglia bassa dove ho la maglia alta maglia bassa nell'archetto di nuovo vado dove ho fatto faccio il pippiolino di nuovo maglia bassa continuo così fino ad arrivare da quest'altra parte e poi farò vi farò, faremo, vi farò vedere come continuare comunque ogni volta che se abbiamo una maglia alta facciamo la maglia bassa e nell'archetto facciamo una maglia bassa un pippiolino e una maglia bassa vedete ho fatto questo per tutta la punta e adesso di nuovo da fare semplicemente 9 maglie basse dove ho le 8 catenelle 2 3 4 5 6 7 8 e 9 maglia bassa dove ho la maglia bassa di nuovo 9 maglie basse e poi quando si arriva qua di nuovo faremo maglia bassa sopra la maglia alta maglia bassa nell'archetto un pippiolino e un'altra maglia bassa io continuerò così per tutto il giro terminato questa mattonella ne farò una seconda per farvi vedere poi come potete unire tra di loro allora fatta la mia prima piastrella adesso vado a fare la seconda io già l'ho fatta sono arrivata all'ultimo giro dove sto facendo di nuovo le maglie alte eh, con le maglie scusate le maglie basse con le maglie basse con i pippiolini allora vedete io ho già fatto 9 maglie alte e ho iniziato a fare le maglie alte con i pippiolini e maglie basse con i miei pippiolini e adesso mi ritrovo che devo unire questa piastrella con quest'altra sono arrivata al centro del mio uh, della mia punta quindi devo andare a lavorare, diciamo al centro, mm, più o meno al centro, diciamo che sono dove ho le tre maglie alte che sono nella punta. Allora entro nel primo archetto, i due catenelle, e lavoro normalmente, quindi faccio la maglia bassa, faccio il pippiolino e faccio la mia maglia bassa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa. E adesso vado a unire questa piastrella con l'altra quindi vado a fare la mia maglia bassa la catenella che mi serve per fare il pippiolino ma mi vado ad agganciare subito al pippiolino che ho da quest'altra parte anche in questo caso io qui ho le mie tre maglie alte separate da due eh, da due catenelle dove ho fatto mie poi me maglie basse con l'archetto la, la, il pippiolino non devo andare nel primo ma devo andare nel secondo che mi porta quindi già di lato quindi ho fatto la catenella, entro nel pippiolino che ho da quest'altro lato e vado a fare una maglia bassissima e poi lavoro normalmente il mio pippiolino, quindi lascio questa parte e torno a lavorare il pippiolino dalla parte giusta. Quindi entro, prendo il filo e lavoro il mio pippiolino e poi lavoro normalmente un'altra maglia bassa vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa entro nell'archetto i due catenelle e realizzo la maglia bassa faccio una catenella e di nuovo vado nel secondo pippiolino anche da quest'altro lato entro dentro realizzo una maglia bassissima e poi vado a lavorare il mio pippiolino da quest'altro lato quindi entrando nella maglia bassa e tirando il filo maglia bassa sempre nello stesso archetto e di nuovo maglia bassa dove ho la maglia alta maglia bassa nell'archetto catenella vado nel più più lino successivo e realizzo sempre la mia maglia bassissima e poi vado di nuovo a lavorare il mio pippiolino dalla parte dove sto lavorando giustamente il mio ultimo giro maglia bassa e così via quindi vedete noi stiamo unendo le due piastrelle continua a lavorare così fino ad arrivare alla fine e poi vi faccio vedere come si continua ma penso che abbiate già capito perché poi andremo a fare maglie basse di nuovo fino a ritrovarci di qui dove torneremo a fare i nostri a unire le nostre le nostre maglie basse tramite i pippiolini. quindi io continuo a lavorare unendo ancora gli ultimi due pippiolini e poi vi ci rivediamo di qua così vi faccio ben capire come si lavora Ecco, vedete, io ho lavorato anche la parte di sotto, quindi ho fatto le. Dopo aver unito l'ultimo pippiolino, ho fatto le 9 maglie basse. Maglie bassa sopra la maglia bassa, 9 maglie basse di nuovo. Ho fatto la stessa tecnica per unire i quattro pippiolini come i quattro che avevo unito qui e adesso finiscono normalmente il mio giro. Quindi, questo serve per poter unire le vostre mattonelle. È il metodo che uso io. Quindi le unite tramite i pippiolini e potete unire quante uh, piastrelle volete, fare il disegno geometrico che più vi piace, potete sbizzarrirvi, In realtà sarebbero perfette anche per fare un bel copricostume eh, molto con queste piastrelle molto larghe. Eh, sarebbe una cosa eh, se vi piace lo stile detto ciò, allora come ho detto eh, queste piastrelle sono terminate